Quali sono le problematiche strutturali del sistema fiscale italiano e perché, se sei un imprenditore, piuttosto che un investitore professionista, dovresti seriamente prendere in considerazione la possibilità di trasferire la tua residenza fiscale. Te lo dico tra un attimo. Molto probabilmente se sei qui in veste di imprenditore o di investitore professionista, diciamo qualcuno che eh, ha un certo tipo di dimestichezza con gli investimenti non solo finanziari, magari, magari anche immobiliari, sai perfettamente ehm, che ci sono tante cose che non vanno in Italia. Ma mi fa piacere comunque riassumerti un attimo e per questo per darti la possibilità di fare una riflessione seria e profonda sulla Necessità sulla possibilità di trasferire la residenza fiscale perché il giorno che hai trasferito la tua residenza fiscale, che è una pratica estremamente semplice e indolore, la, uh, la tua vita migliora da così a così fino a ritornare al punto di partenza. Ma in meglio migliora al 100%, se non al mille per mille. Um, al di là, evidentemente, della scontatezza della, della pressione elevata, quindi questo è sicuramente il primo problema, ma lo sappiamo tutti. Non, uh, non cadiamo dal pelo, non ve lo deve dire certo, Luca Tagliaratela la pressione fiscale è uh, assolutamente in, uh, insostenibile. Um, secondo me i veri problemi, i problemi strutturali che la politica potrebbe risolvere, piuttosto che parlare di flat tax, piuttosto che parlare di flat tax da tre aliquote a cinque aliquote a sette aliquote a scontrarsi con i problemi della costituzionalità e ad abbaiarsi un gruppo parlamentare all'altro, bisognerebbe fare i conti con la necessità di fare invece una riforma strutturale del diritto tributario del sistema fiscale. Prima di tutto andare a risolvere quella che è l'incertezza normativa. L'incertezza normativa è legata al fatto, molto spesso anche al fatto che ci sono repentini cambi di governo, per cui le norme cambiano da un anno all'altro e se non cambiano vengono aggiornate. Questo chiaramente comporta una serie di incertezze sia dalla parte del contribuente, sia dalla parte del professionista, sia dalla parte dell'accertatore, dell'amministrazione finanziaria, dell'agenzia delle entrate per intenderci. Chiaramente tutto questo meccanismo di uh, riapplicazione, di modifica della norma, perché l'anno scorso ho fatto una cosa che quest'anno non posso più fare l'anno scorso ho dedotto un costo che quest'anno non posso più dedurre a dei, costi, a dei costi elevatissimi sia chiaramente in termini economici ma sia in termini temporali perché io me la devo andare a studiare poi la devo spiegare al cliente il cliente la deve capire, se ne deve convincere eccetera eccetera e chiaramente questo provoca dei problemi, delle problematiche infinite anche a livello di budget per, per i gruppi un po' più strutturati perché fanno degli investimenti sulla base del fatto che magari potevano dedurre o c'erano delle agevolazioni su quel particolare tipo di investimenti l'anno dopo vengono cancellati dal governo poi però vengono reintrodotti l'anno immediatamente successivo è evidente che in questo contesto è veramente complicato fare impresa o hai come dire, fai parte di una lobby all'interno del e hai delle condizioni particolari con il parlamento ma neanche qui con la politica ma neanche questo in realtà ti può ti può aiutare eh, o veramente te ne vai al al manicomio. L'altro problema è dovuto invece al di là, adesso abbiamo parlato dell'incertezza dell normativa, ma c'è anche un problema legato all'interpretazione delle norme. Cioè, molto spesso eh, la norma è scritta in maniera tale per cui io, contribuente, la applico evidentemente quando posso, anche grazie al mio consulente pro-contribuente, quindi contro il fisco, cioè cercando un risparmio fiscale. Poi però mi arriva l'interpretazione con circolare perché purtroppo in Italia ci si affida a quella, l'interpretazione dell'agenzia dell delle Entrate, che mi dice no ma in realtà l'interpretazione che tu hai dato contribuente di quella norma è sbagliata perché l'interpretazione che do io è profisco quindi avresti dovuto darmi più soldi per esempio dedurre meno piuttosto che a quella generazione non potevi aderire eccetera eccetera. Quindi incertezza normativa, volatilità, cambiamento, mutamento costante della norma, eh, ci sono casi in cui addirittura per avere un'interpretazione quando c'è dell'agenzia delle entrate tramite una circolare, che per me è già follia, però comunque in Italia funziona così, bisogna aspettare anche dieci anni, quindi in quei dieci anni il contribuente a vento dice lo faccio, non lo faccio, mi comporto in questo modo, poi però ti arriva il maresciallo Capozzo, che 9 su 10 è sempre... Eh, meridionale sono anch'io e, eh, e ti dice no eh, dottore le ha sbagliato questo non lo, non lo poteva fare quindi via sanzione Via interesse. In questo contesto si decuplicano le problematiche anche del contenzioso tributario e che può durare fino a dieci anni per arrivare al terzo grado di giudizio. Quindi è evidente che fare impresa o investire a livello professionale in, una, in un contesto del genere è completamente fuori da ogni grazia del Signore, da ogni logica, ma soprattutto eh, se poi ci vogliamo collegare anche al problema burocratico ci scoppia la bomba in mano ed è questo il motivo per cui secondo me dovreste, dovresti, tu che mi ascolti, sia un imprenditore o un investitore pensare seriamente al trasferimento di residenza fiscale perché esistono vicino l'Italia senza neanche andare troppo lontano Um, delle giurisdizioni che in realtà non hanno assolutamente di questi problemi, per esempio l'incertezza normativa è una cosa che non si pone in, in Svizzera, o uh, la certezza del diritto è una cosa che in realtà è uh, immediatamente di, di facile uh, riscontrabilità in un paese di, di lingua inglese, in un paese di common law, quindi Malta, Irlanda. Piuttosto, UK è un po' più complicata, però comunque la situazione è sicuramente migliore di quella italiana. Ci sono delle norme un po' più chiare, anche a livello di deducibilità dei costi. La UK dà accesso a una deducibilità che non è paragonabile al casino che c'è in Italia. Quindi, se sei un imprenditore, un investitore che fa due lire cambiare, passare al di là del confine, che ripeto è una pratica estremamente semplice, anche se va maneggiata evidentemente con, con cura e con intelligenza, può cambiarti la vita perché eh, ti leva quello stress mentale mh, che ti permette di dedicarti esclusivamente al business senza dovresti, do, do, doverti preoccupare ehm, di tutto quello che è collaterale che dovrebbe essere collaterale cioè burocrazia e diritto che non funziona, che sono delle top impressionanti allo svolgimento dell'economia, cioè questo è anche uno dei problemi per cui il PIL non cresce, per cui l'Italia è un paese in recessione, perché non si agevola l'imprenditore, non si agevola l'investitore, non sono lasciati in grado nella serenità di svolgere quello per cui eh, eh, si sono fatti il culo, eh, cioè l'impresa e l'investimento. No, ci dobbiamo preoccupare di tutto quello che succede intorno e di non farci male. Io sono Luca Tagliatela, ti ringrazio per avermi ascoltato, noi ci vediamo nel, nel prossimo video. Yeah.